Salve a tutti ragazzi, sono S2004 e oggi siamo in un nuovo video, ma questa volta siamo su una serie diversa. Infatti avevo intenzione di iniziare una nuova serie basata sulla programmazione. Come vedete qua... O in computer che non è il mio ma è una virtual machine che ho settato apposta per programmare. Ho intenzione eh, di iniziare questa serie proprio perché molti di voi che sono nel Discord mi hanno chiesto come facevo a fare alcune cose. Questo perché sto programmando un bot su discord quindi se volete saperne di più vi consiglio di entrare nel nostro server e quindi questo corso è anche un po' per arrivare fino a quel punto naturalmente però prima devo insegnare delle cose base e abbiamo quindi quattro tre programmi che ci potranno che ci serviranno durante la programmazione uno è flowgorithm che serve per i flowchart e all'inizio è molto utile per imparare come funziona la programmazione il secondo è intellij che serve per programmare in java naturalmente non abbiamo bisogno di un IDE perché questo qua è solo un IDE che eh, scopriremo più avanti cosa significa, basterà un qualsiasi blocco, ad esempio Notepad, eh, per programmare ovviamente IntelliJ ci toglie già un sacco di lavoro, quindi io vi consiglio di usare questo. Eh, detto questo, Notepad in realtà non lo useremo per programmare, ma per eh, comodità. Quindi, come scarico FlowGoRhythm? Per scaricarlo, basterà andare nel vostro browser e scrivere FlowGoRhythm come c'è scritto qua, dopo andare su download e scaricare questa versione qua, potete scaricare anche questa versione qua. Che contiene solo l'eseguibile, quindi si può mettere sopra una chiavetta e usarla su più computer, mentre questo funziona solo sul vostro computer. Ovviamente questa versione è più stabile e funziona meglio. Se avete altri sistemi operativi che non sono Windows, perché questo è solo per Windows, eh, non so se ci sono delle applicazioni simili, ma probabilmente sì. E eh, a questo punto dovrete cercarvenno a voi. Comunque non è importantissimo perché serve solo per capire alcune cose che poi in ogni caso più avanti vedremo meglio con. Eh, Java. Quindi io non la scarico perché ce l'ho già e apro subito l'applicazione. Purtroppo non posso metterla a schermo intero perché per qualche motivo non funziona. Comunque, questo è il flowgoritm che si presenterà con questa schermata. Se per caso avete il programma in inglese, vi basterà cliccare qui e poi potrete cambiare la lingua, come avete appena visto. Potreste anche avere la grafica con degli altri colori, questo perché ho cambiato il tema in modo che sia un po' più piacevole alla vista. Detto questo, possiamo iniziare. Il programma si presenterà con un blocco di inizio e un blocco di fine. Questo vuol dire che qui sarà l'inizio del programma e qui sarà la fine del programma. Significa che... Mettendo un blocco qua in mezzo seguirà questo ordine temporale dell'esecuzione dei blocchi. Abbiamo a disposizione tutti questi blocchi e oggi vedremo principalmente questi quattro. Il primo blocco che vediamo è quello della dichiarazione. Con la dichiarazione possiamo dichiarare delle variabili. Le variabili sono come nella matematica delle, dei contenitori che contengono dei numeri o in generale dei dati, ad esempio la x possiamo chiamare una variabile x e dire che è di tipo intero quindi 1, 2, meno 1, meno 2 e così via potremmo anche chiamare, eh, dichiararla di tipo reale quindi con la virgola, ad esempio il pi greco per ora la dichiariamo intera perché ci basta così con x possiamo assegnargli un valore quindi x è uguale a 5 come vedete e poi possiamo scrivere il valore quindi X. Poi con questo bottone possiamo far startare il programma. E infatti stampa 5. Possiamo fare qualcosa di più, più complicato. Invece di dargli un valore noi a mano. Possiamo eh, leggerlo dall'input. Quindi leggi X. E stampa X. Lui adesso ci chiederà. Di inserire un valore di tipo intero per x quindi mettiamo 5 e lui ci stampa 5 perché ha letto il valore possiamo anche vedere che non mi lascia inserire altre cose infatti se metto ff mi dice il valore non è valido con questo bottone posso anche interrompere l'esecuzione del programma in qualsiasi momento andando avanti eh, se volessimo fare qualcosa di più complicato ancora possiamo assegnare un valore sempre quindi questa volta x sarà uguale a x più 5. Le espressioni possono essere eh, fatte in questo modo qui, come nella matematica, però possono avere diversi simboli, il più, il meno, il per, che sarebbe la stellina, e la divisione, che è la barra. Noi adesso facciamo più 5, quindi adesso stamperà x più 5. Scriviamo 2, infatti esce 7. Se volessimo fare in modo che si capisca un po' di più, potremmo scrivere qua. Se volessimo mettere una, un testo, bisognerà mettere il doppio apice all'inizio e alla fine del testo. Quindi, inserisci un numero. E poi qua scriviamo il numero inserito più 5 ora eseguiamo inserisce un numero sempre 2 il numero eseguito più 5 7 ovviamente avrei potuto scrivere più in questo modo qua che ha un po' più di senso comunque in questo modo qua è scritto in modo scomodo diciamo che bisogna scrivere due blocchi non è molto bello se volessimo scrivere un solo blocco basterà scrivere il numero inserito più 5 poi magari mettiamo due punti per indicare che è stato solo un'unica linea e poi mettiamo la i commerciale che significa che aggiungerà un altro valore che è quello dopo e quindi mettiamo la variabile x questo lo possiamo cancellare, quindi scriverà il numero inserito più 5 e poi mette il valore di x. Come vedete il numero inserito più 5, due punti 7. In questo modo possiamo fare una concatenazione di più valori. Andando avanti possiamo vedere come funzionano le variabili. Infatti qua possiamo dichiarare più di una variabile x ed y, ad esempio. Ora eh, leggiamo anche y, in questo modo qua. E in questo modo qua possiamo incollare il blocco e non doverlo rifare. Qui mettiamo inserisci il primo numero e qui mettiamo inserisci il secondo numero. E poi qua facciamo la somma. Quindi la somma di x è y e Y. poi possiamo fare un'assegnazione direttamente nel blocco di scrittura vediamo cosa esce ecco dove era l'errore avevo dimenticato di mettere un'altra concatenazione qua ora allora dovrebbe essere a posto come vedete e x più y vediamo cosa esce mettiamo 5 più 4 la somma è di 5 e 4 e 9 quindi funziona volendo fare una cosa ancora più complessa ora possiamo scambiare il valore di x e y quindi qua facciamo un'assegnazione eh, noi ci verrebbe da dire che facciamo la variabile x è uguale a y ma in questo modo qua quindi qua mettiamo x uguale a x e y uguale a y scambiati e mettiamo x mettiamo una barra e y quindi 5 6 come vedete mi sa caso di mettere y qui quindi è y uguale x uguale a 6 e y uguale a 6 scambiati 6 6 questo perché abbiamo, a parte che non avrebbe senso scriverlo qua dovrei scrivere prima di fare queste operazioni qua ma questo lo fa perché x eh, diventa uguale a y in questo modo qua per fare uno scambio di variabili dobbiamo fare come nella vita reale. Per spiegarvi meglio come funziona questa cosa userò un disegno. Questo è il primo bicchiere, questo è il secondo bicchiere e questo è il loro contenuto. Quindi se noi volessimo mettere il contenuto di questo dentro questo non si può fare perché se tu rovesci questo bicchiere dentro questo esce un casino. Per farlo useremo un terzo contenitore, un terzo contenitore Z che è vuoto quindi spostiamo il contenuto di x in z poi il contenuto di y in x e poi il contenuto di z in y in questo modo qua non si perde nessun valore e adesso ve lo posso far vedere dentro il programma quindi Qua dichiariamo una terza variabile z e qua mettiamo tre blocchi assegnazioni che sono i passaggi z è uguale a x, y è uguale ad x, no, x è uguale ad y e poi y è uguale a z in questo modo qua non dovremmo perdere nessun valore qua aggiungiamo un blocco perché qua c'è già l'assegnazione quindi i valori cambia cambiano quindi copiamo questo togliamo questo mettiamo il blocco che abbiamo scritto qua qui, e poi togliamo la capo perché la capo eh, lo scrive in due messaggi diversi Tolto non scrive due messaggi diversi vediamo come viene 4 6 x uguale a 4, y uguale a 6 scambiati 6. 4. Dovremmo anche qui magari scrivere così X e così Y. Ma lo possiamo capire, dato che qui abbiamo messo X e qua abbiamo messo Y e infatti sono, si sono scambiati, detto questo. Il video finisce qui. Spero di essere stato abbastanza chiaro, nel prossimo video parleremo del blocco condizionale if e probabilmente anche dei blocchi di ripetizione, come li chiamo qui. Inoltre parleremo anche degli altri tipi di variabile. Detto questo io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto e ciao!